Ciao a tutti gli iscritti al canale e a tutti i fan della pagina Facebook come al solito Stefano Maggi, mi sto mangiando un mandarino e oggi abbiamo un ospite d'eccezione, torno a precisione, mi padre tu è mi padre, eh? non so se l'avete mai visto e quindi niente, oggi praticamente facciamo un'intervista all'interessantissimo mi padre che, che si chiama? Sentiamo come.. Alessandro Maggi. Ecco, Alessandro. Ah Alessandro, te, te lo lo conosci sto so Stefano Maggi che, che ti è venuto a intervistare. Devi. Devi. De, De, De, De, De De, De, eh, da, da quanti anni lo conosci? È stata la data. Me Mi conosce da, da almeno 30 anni. Ah, vabbè. Allora. Beh, parlando di cose serie invece. Dei de papà quanti anni hai? Racconta un po'. 64. Mi padre ha 64 anni. Quindi rispetto a noi altri giovincelli, tipo io diciamo che ce ne ho 30, poi non so voi, però sicuramente avrà maturato una certa esperienza nel corso della vita. Hai maturato una certa esperienza nel corso della vita? Credo ecco, sì. Oh, allora, siccome tutti qua sono dispensatori dei consigli facili e tutti dicono ah c'ho ragione io diretta a me, c'ho ragione diretta a me invece andiamo a chiedere consiglio a qualcuno che non ci si sta a propone cioè a mio padre che io stesso gli dicevo ti posso fare l'intervista? a lui no, no, non voglio, non voglio quindi non sta a propone niente allora noi andiamo a mettergito nella piaga che consigli daresti te così a una persona qualsiasi per campa bene la vita per essere felice, per essere realizzato dai, ho fatto una domanda difficile eh, mi padre che risponda a una domanda così difficile è, è difficile io direi di lavorare, di essere onesto, molto onesto, di non fare stravizzi che poi si pagano, di poter camminare con la testa alta in modo che non c'è niente da nascondere con nessuno. Devo il bene a tutti. Andiamo da, da un maestro buddista che chiedeva 200 euro per dire una cosa del genere, forse eh. ve mi rendete conto. Senti un po', no, erano, erano, eh. erano 5-6 punti interessanti papà, ma nel primo che hai detto hai detto di lavorare, no? E allora raccontaci un po', questa è una cosa che mi piacerebbe far sapere all'ascoltatore, raccontaci un po' la tua esperienza personale del lavoro, che a me me la racconti sempre, a me piace, però forse gli piacerà sentirla pure a vari agenti a tutti. La sparsa. mia esperienza io ho cominciato a lavorare effettivamente a 14 anni, ma già avevo lavorato prima, un po' in campagna, un po' però ho a 14 anni, poi mi sono battuta a fare i traffoli. Che lavoro hai cominciato a fare a 14 anni? A 14 anni ho lavorato per, una, per un anno però, una fabbrica di attrezzi e meccanici a Castel Giubileo. Poi dopo a 15 ho cominciato a fare i traffico. E senti, in fabbrica prima di fare i traffico ti trovavi bene? Sì, perché era il primo lavoro, però la fabbrica non mi è mai piaciuta, però il primo lavoro mi piaceva tanto perché sai, i primi soldini guadagnavi, facevi, lavoravi senza terra, insomma era una, cosa, era una cosa bella. Oh Perché io ricordo che quando mi racconti questa cosa che ti lamenti sempre del fatto che in fabbrica non ti trovavi bene, però nonostante che so questa cosa vedo che lo stesso dici che comunque ti sei trovato bene. All'inizio, dopo quando ho lavorato con la ditta Fortuna invece... Che andavamo in giro, se andava spasso, spasso, cioè, lavoravamo una volta da una parte e una volta dall'altra, era più bello il lavoro. E dopo non mi è piaciuto più stare dentro perché dentro non aveva senso di, di tristezza, e invece ho sempre lavorato all'aperto, una, una parte e un dall'altra. E poi mi sono messo per conto mia, 19 anni, poi dopo abbiamo fallito, abbiamo fallito, mi sono diviso con quello che Aspetta, ora andiamo avanti ah. e ci arriviamo a questo? Perché... Scusa ah, che ti eh. interrompo, però a questo punto... Te ti vorrei fare una domanda in base a questa cosa che hai detto perché eh, ci sarà tanta gente che come, come te hai detto, pure loro lavorano in fabbrica magari si trovano più o meno bene però sembra che te inizialmente in fabbrica, pure se male però ci sei andato, ci sei stato un anno dicevi, poi hai cominciato a fare idraulico allora io ti volevo chiedere, dopo che hai cominciato a fare idraulico dopo che ti sei trovato meglio il lavoro che potevi andare in giro e tutto quanto ci saresti riandato in fabbrica se ti richiamavano? No c ho provato a riandarci sui 22 anni, eh, sono stato dieci mesi, poi non ci ho resistito perché dentro non mi piaceva proprio starci, Ero... mi piaceva il lavoro di drago, andavo in giro, un lavoro Quindi potremmo dire teoricamente che uno tante volte si accontenta perché non conosce dove sta il meglio ma una volta che il meglio lo vede poi è difficile accontentarsi al peggio, ti piace come frase teorica? Sì, sì, in effetti è così, io il primo lavoro mi piaceva tanto perché era un lavoro allora pigliavo i soldini, ero impegnato, poi la fabbrica per moda di la fabbrichetta, una ventina d'operai, era piccola insomma. E, però dopo ho conosciuto la libertà del lavoro, il lavoro il conto tuo, il rapporto con le persone, era molto e, più bello La libertà del lavoro, sì. Perché mo, per la visione che ho io, no? senti la libertà del lavoro, mi suona un po' male, no? per quello che pensa di il sistema, siamo tutti schiavi del sistema, siamo obbligati a lavorare, sembra un obbligo, invece addirittura ci porti un contenuto completamente opposto, cioè, dici la libertà nel lavoro, allora cercando di non banalizzare come fanno tutti, perché la maggior parte delle persone sono banale, ma magari tu no, dici secondo te che significa che il lavoro porta libertà? io non so né banata io ti dico quello che penso no, no, no scusa ti dico quello che intendeva che se io vado a 9 persone su 10 e gli chiedo è giusto lavorare loro mi dicono sì perché ti dico per forza quello è una risposta molto banale ti invece mai parlavo di libertà del lavoro ma non penso che intendevi quello che dici eh, ero costretto se no non avessi detto libertà allora, che con allora, io con il mio lavoro mi sono trovato bene bene, bene, bene mi è piaciuto tanto l'ho fatto sempre volentieri mi è piaciuto mi piaceva proprio lavoro di idraulico mi è sempre piaciuto e ti dà gioia, ti dà soddisfazione, oltre che guadagni quello che ti serve per mangiare, ma stai a contatto con le persone quando qualcuno costruisci qualcosa, ti stimano, ti stimano come brava persona, prima di tutto se sei una persona affidabile, che non gli dici le bugie, che non li truffi, così e poi ti stimano anche per quello che fai, no? quando crei una cosa, hai creato una cosa bella la soddisfazione della vita. Quello, diciamo. Vedete, vedete, uno uno che gli piace il suo lavoro, quante cose belle racconta del lavoro, invece la maggior parte della gente si sta solo a lamentare per capo, per collega. E infatti in base a questo io volevo fare una domanda, ma quindi, dato che tu ci dici che il tuo lavoro ti è piaciuto tanto e ce lo racconti così, secondo te uno che si deve oggi, ecco, un ragazzo come me, più giovane, che si deve scegliere oggi un lavoro, è il caso che se lo scegli un lavoro che gli piace o non è tanto importante che gli piace? Ma il lavoro che ti piace è una cosa importantissima, perché è una cosa che tu devi fare tutta la vita, solo che non è facile trovarlo oggi specialmente. Il lavoro che ti piace una volta con i sacrifici tu devi imparare, però che cominciava a 15 anni, 14 anni, quando c'avevi 20 anni c'era un vestire in mano quello che ti piaceva e allora ti potevi sbizzarrire, perché ora arrivi a 20 anni, l'apprendistato non c'è sta più, la gente non si impara più a fare cose, è chiaro che dopo diventa più difficile, tu a 20 anni che fai se non ti sei imparato a fare niente? allora se cominciavo a 14 anni era bello, perché poi tu c'avevi una cosa sceglievi quello che ti piaceva, chi il muratore, chi il chi il carrozziere e poi portava avanti quel lavoro che ti piaceva Ma hai fatto venire in mente, non proprio parlavi di età, di anni ma hai fatto venire in, altro, in mente un'altra cosa che ti volevo chiedere quindi magari finimo un attimo questo discorso del lavoro perché questa era una cosa interessante secondo me perché ti volevo, volevo chiedere un'altra cosa forse ancora più interessante quindi, prima del cambiare argomento, che altro c'è la dice sul lavoro, consigli, considerazioni, emozioni, sensazioni, stati d'animo, che ci dici? E Il lavoro va preso con serietà, con sacrificio, e tu qui lavoro con sacrificio, col tempo trovi dei buonissimi risultati, come tutte le cose, quando hai imparato ti piace, non c'hai soddisfazione, e sei stimato dagli altri, e, e ti stimi tanto te stesso, l'autostima la troppa no, ma una giusta autostima è molto importante per la vita. Eh, da un equilibrio buono e, è importantissimo stimarsi come persona onesta, come un buon lavoratore autostimarsi insomma. io questa frase non la lascerei passare così non so se avete sentito la frase di mio padre l'autostima nella vita serve sempre l'importante è che non sia troppa quindi sta a che troppa autostima no, poca autostima nemmeno ci vuole la giusta quantità io sono d'accordo, questo è, una, è un dettaglio molto fine quindi in poche parole quello che la tua esperienza del lavoro, che il lavoro secondo tanti ormai è il mezzo con cui il sistema ci rende schiavo e quindi ci obbliga a lavorare, te comunque dici dai che c'era tornato ne nel sistema, c'era sto lavoro che ci rendeva schiavo, comunque ci ho voluto però e mi ci sono pure divertito, a mi è piaciuto e lo rifarei. Giusto, questo senti. Io dico che il lavoro è una cosa bellissima, da dignità, soddisfazione, gioia. Tutto. Perché abbiamo uno scopo nella vita, una soddisfazione sotto tanti aspetti è vero, è vero pure che ci sono alcuni lavori che non piacciono che è chiaro che diventano però il lavoro che non piace, pagandolo in un certo modo se poi diventa piacevole ora, fa, famme, fammi aggiungere pure questo era interessante il lavoro che non piace, fatto in un certo modo può diventare piacevole pure questa è una cosa da scrivere un attimo e da riflettere sopra, questo è interessante eh, no, vedi, quello volevo... di un'altra cosa ma me ne son, me sono mezzo, me son mezzo distratto sempre... <coughs> sempre relativa al lavoro e, no, ecco che ti volevo dire dico quindi ti renderai conto che a te ti è piaciuto così tanto anche forse perché non stavi sotto padrone e magari se fossi stato sotto padrone e dei duemila che guadagnavi mille se li viava al padrone magari ti sarebbe piaciuto di meno oppure ti faccio un altro esempio immagino che quando hai cominciato te quando era 40 anni fa il regime fiscale era un po' meglio, immagina se tu dovevi cominciare oggi a fare idraulico. magari non ti saresti trovato bene lo stesso, anche se è lo stesso lavoro, solo perché oggi avevi così tante tasse che stavi strozzato, per dire, o, o questo discorso del sottopadrone perché te lo faccio? Perché ah, all'epoca tua, scusa ti dico all'epoca tua, ce n'erano tante piccole aziende, ecco la ditta Fortuna, 20 operai, adesso che tutto il piccolo sta sparendo, un domani. Quasi tutti dovranno lavorare sotto padrone e non sarà più un piccolo padrone amichevole, ma sarà la grande società, no? Siete, siete d'accordo con queste cose che lo fanno da. Guarda, sicuramente cose sono cambiate da allora, da quando ero giovane io, dicevo insomma. Eh, però sotto padrone uno, essendo giovane, gli piaceva essere libero, che non rende conto a nessuno, sicuramente, no? Però ci sono tanti problemi, tantissimi, non è che sono pochi. È una scelta, ci cioè sono i vantaggi e i svantaggi. Però una cosa posso dire sul lavoro, sotto padrone o no, se il lavoro lo prende con gioia, con eh, dedizione che gli piace e avrà sempre soddisfazione per lui e per l'arte, diciamo insomma. Tutto il lavoro quando si prende male, qualsiasi tipo di lavoro. Se noi andiamo a cogliere riva e uno comincia a dire com'è fatica, e qua e là diventa pesante, se andiamo invece lì, se ride e scherza, allora diventa bello lo stesso lavoro. Il concetto un po' è questo, diciamo insomma. Sempre per l'esperienza mia. Ah, no, no, è interessante l'esperienza tua perché alla fine l'esperienza si fa così, proprio presa dalle persone che parlano. Ora <coughs> c'è tutta questa propaganda tra la tv, tra internet, ci sono tutta una serie di esempi che però sono esempi costruiti apposta, no? E quindi quando tu guardi la tv vedi che ti devi vestire in un certo modo, parlare in un certo modo, ma quelle sono marionette se ci pensi, no? È molto più bello andare a conoscere le persone vere. Per ecco, esempio, mio padre, TV, te, ovviamente, non stai qua a interpretare una parte di te stesso e quindi poi da la risposta vera ma no, io volevo dire un'altra cosa sempre sul lavoro che ora non mi viene bene in mente però siccome devi sapere che poi il filmato sta a durare un pochino e su internet e che succede che i filmati quando sono troppo lunghi poi la gente è difficile che si vede e ora mo facciamo così ti faccio un'altra domanda poi chiudiamo il filmato così non lo famo lungo però se poi dopo la gente dice ah bello ci è piaciuto interessante tu guardi l'intervista io magari te lo richiedo gli facciamo un'altra intervista un altro momento te ne pensi? Okay. Così. allora quello che ti volevo chiedere prima di chiude eh, te poco fa mi hai detto perché una volta non era così ecco te tante volte mi, raccordi, mi racconti di com'era il mondo 60 anni fa 65 anni fa 50 anni fa e questo oramai eh, chi è nato oggi non lo può sapere ho sentito solo i racconti e a me questo mi piace di sentirlo pure dai vecchietti che si sono fatti a prima guerra mondiale allora ecco questo ti volevo chiedere Cosa ti ricordi? Facci una descrizione di de, de com'era il mondo quando sei nato te, quando eri piccolo e come ti sembra che sia cambiato. Ovviamente è un discorso ampio, quindi insomma... Di quattro, quattro parole, intanto diciamo da, dal punto di vista dell'ambiente, io mi ricordo un ambiente bellissimo, noi eravamo torrente qui sotto, era il mare nostro, ci divertivamo, era tutto pulito, andavamo a pesca, era bellissimo. Eh, sotto quello, poi c'è stato quel fatto che uno delle cose si ricorda belle era bellissimo come. e anche le persone, giovani eh, a 14 anni, ognuno c'era il suo ideale già quello che fa, quello che non fa poi cresco, faccio questo, mi metto per conto mio faccio i soldi, se poi si faceva o no c'era un, un futuro molto importante e tutti quanti ce l'avevamo dentro mi costruisco casa, mi sposo c'erano queste cose da fare è quello che oggi in questo mondo non dà più questo futuro quindi fino a noi mi ha detto che c'era più rispetto per l'ambiente e che in generale le persone erano più responsabili. Oltre che più rispetto non c'erano tante cose che inquinavano, c'erano tante cose, i lavatrici non c'erano, i detersivi ce n'erano pochi, la plastica non c'era, tutte queste cose così non c'era questo inquinamento. Ma come si viveva senza tutte queste comunità, senza tutta questa roba commerciale che abbiamo oggi? Ma adesso. Mi sembra che non ne possiamo fare meno. Adesso potremmo dire che si viveva meglio forse per nostalgia, perché tante cose. Diciamo, hanno portato le comodità come la lavatrice, no? una volta le donne andavano a lava, al torrente e eh, non era una cosa tanto piacevole. Però sotto l'aspetto in generale hanno portato un disastro che non si può più, più riprendere. Diciamo. So, alcune cose, diciamo l'acqua in casa, noi non ce l'avevamo l'acqua in casa, però tante cose si sono andate, non si possono più riprendere. Diciamo, eh, io, il... io me la bevevo l'acqua al torrente, io andavo giù e bevevo l'acqua. Tranquillamente, insomma. Se ci pensi pure a questo fatto delle lavatrici, non so quanto può essere sano, tu dici risparmio tempo, ok? Ma se prima uno si faceva una bella passeggiata al fosso, vedeva i paesani, salutava i paesani, mo te ne rimani a casa, pure quello può essere un danno. La gente a forza di farlo si diventerà sempre più egoista, più sì, ignorante sì. degli altri, quindi forse era, era pure meglio per due ore in più e che te venivano un po' più sporchi per poi c'era tutta quell'atmosfera no? Sì, però c'erano tante cose che una volta si facevano, oggi non lo so se sarebbero, per dire le donne andavano a Pia Lacqua alla fonte con la Conca, e il bagno ce l'avevi dove è stava la stalla del Somaro, per fate il bagno dove fate l'on cucina, ad entrare a Bagnarola con la. Cioè, c'erano tante cose che non si conoscevano, insomma non è che. Però voglio dire, adesso sembra che abbiamo fatto tutto questo progresso, ma se va a vedere non c'è tutto sto corresso, sono andato a finire certe cose che io per dire ai miei figli non gli ho mai potuto fare del torrente come l'ho visto io Anche ai figli tu? Eh, vabbè, <ride> vabbè eh, ragazzi avete visto l'interessantissima intervista a Sandro Maggi, mio mio padre tra l'altro e niente io penso che adesso vi salutiamo perché sennò il filmato si allunga troppo però fateci sapere che ne pensate così casomai ci faremo una seconda, una terza, una millesima intervista che, che vuoi di questa luca papà prima mi chiediamo? e niente vi ringrazio tutti e arrivederci buonanotte e buonanotte a tutti, ciao